Salve, in questo video continuiamo a parlare di pubblico e vediamo come funziona il sistema di terrettizzazione dettagliata di Facebook. Attraverso il sistema di targetizzazione dettagliata individuiamo un pubblico e quindi individuiamo un target andando a selezionare dei dati dei parametri ulteriori rispetto a quelli del luogo, dell'età, del genere e della lingua. Cerchiamo di andare a profilare quindi meglio il nostro pubblico inserendo una serie di elementi e di voci che ci serviranno per cercare di individuare effettivamente quelle persone che possono essere interessate ai nostri prodotti, ai nostri servizi o comunque interessate a tutte quelle che sono le attività del nostro business. Ma quali sono questi dati? Se andiamo qua alla voce targetizzazione dettagliata e clicchiamo sul tasso sfoglia, si aprono una serie di ulteriori voci che sono quelle dei dati demografici, degli interessi, dei comportamenti e delle altre categorie. All'interno di queste quattro voci ci sono ulteriori voci e ulteriori sottovoci che rappresentano poi tutti gli elementi posti all'interno di queste quattro macro aree. Come sono disunti i dati che eh, fanno parte di ogni singola area? Questi parametri eh, sono rilevati da Facebook sulla base innanzitutto delle informazioni che noi lasciamo e quindi per esempio quando indichiamo la nostra età il nostro titolo di studio la nostra situazione sentimentale quando indichiamo la nostra professione insomma che lavoro facciamo nonché da quello che è il nostro comportamento all'interno della piattaforma per esempio quando clicchiamo un like una reaction su un post eh, quando condividiamo determinati contenuti oppure quando li commentiamo se utilizziamo determinate app quali sono le pagine che ci piacciono, ma quelle con le quali interagiamo di più rispetto alle tante pagine che magari seguiamo. Quindi attraverso uno studio delle nostre abitudini, quello che fa Facebook è proprio quello di creare tutta una serie di indizi che vanno a comporre appunto il nostro identikit. Cerchiamo di capire ora come funziona praticamente questo sistema, cioè che cosa possiamo fare noi attraverso una targetizzazione dettagliata, quello che sembra essere, soprattutto quando si ha le prime armi, un grande ehm, pozzo o pieno insomma, di, di opportunità. In effetti poi abbiamo visto che il sistema di targetizzazione dettagliata non è quello più efficace su Facebook, ma rappresenta sicuramente, se siamo alle prime armi, se la nostra pagina sta nascendo e se comunque stiamo appena iniziando a creare una strategia di web marketing, un, un passaggio in qualche modo obbligato. Innanzitutto dobbiamo capire che all'interno della targetizzazione dettagliata di questo ci aiuta Facebook stesso con le sue indicazioni possiamo includere le persone che soddisfano almeno un determinato requisito che noi andremo a inserire qua tra i vari dati demografici, interessi e comportamenti e possiamo anche escludere delle persone che invece non soddisfano determinati requisiti. Per capire come funziona facciamo un esempio pratico. In questo momento i gli unici parametri che noi abbiamo settato, quelli di un pubblico nuovo, sono innanzitutto il luogo, tutte le persone che si trovano in questo luogo. E quindi scegliamo tutte le persone che vivono in questo luogo e quindi ci concentriamo sull'Italia in una fascia d'età che va dai 18 ai 65 anni e ci rivolgiamo indistintamente a uomini e donne. Immaginiamo per esempio di avere un negozio di vendita online eh, di prodotti biologici e volessimo o, nello specifico in questo momento o, proporre un o, succo di frutta adatto per i bambini. Eh, che cosa possiamo fare all'interno del sistema di targetizzazione dettagliata? Possiamo inserire qua in questa stringa di testo bianca, iniziare a scrivere eh, quelli che sono gli interessi che secondo noi potrebbero essere interessanti, Possiamo scrivere quindi le nostre keyword e per esempio scriviamo cibo biologico, aggiungiamo la parola cibo biologico e vediamo che il nostro uh, pubblico, che prima aveva una copertura potenziale di circa 32 milioni di persone, adesso si è ristretto a 4 milioni e 700 mila persone. Ehm, siccome parliamo appunto di cibo biologico vediamo mh, magari di inserire un altro parametro perché vogliamo insomma inserire eh, sì le persone che soddisfano almeno uno di questi requisiti e quindi che sono interessate al cibo biologico quindi probabilmente una persona interessata al cibo biologico è anche interessata all'alimentazione sana e quindi includiamo anche questo che si pone vedete qua come un interesse e il nostro pubblico da 4.000 a ogni 700.000 persone diventa un pubblico più ampio arriva ad una copertura potenziale di 5.600.000 persone perché ti dico questo per farti capire che quando all'interno di questa stringa noi Andiamo ad inserire ulteriori voci, ulteriori keyword e poi le selezioniamo. Non facciamo altro che sommare tutte le persone all'interno delle varie voci, all'interno delle varie categorie, cioè includeremo persone che soddisfano questi elementi, quelli che sono appunto eh, i parametri che noi andiamo a selezionare. Sempre facendo riferimento al nostro esempio concreto, quindi eh, ci troviamo di fronte a un pubblico di 5 milioni, e 600.000 persone, un pubblico particolarmente ampio, siccome abbiamo detto che il nostro prodotto, quello che vogliamo presentare è un succo di frutta per bambini, potremo cercare di profilare meglio il nostro pubblico e quindi magari andare a restringerlo. A chi ci possiamo rivolgere se abbiamo un prodotto per bambini? Molto probabilmente dai genitori. E quindi possiamo aprire un'ulteriore box andando a incidere sulla voce restringi pubblico e quindi vediamo che Facebook ci dà un ulteriore blocco di Uh, stringhe dove andare a scrivere le nostre keyword. Quindi per qui abbiamo, includiamo le persone che soddisfano almeno uno di questi risultati e siccome vogliamo restringere il pubblico diciamo ma anche che soddisfano almeno uno di questi e quindi siccome ci vogliamo rivolgere ai genitori iniziamo a scrivere la parola genitori e Facebook ci suggerisce genitori di qualsiasi età, genitori eh, con figli grandi, con figli adolescenti, eccetera, siccome sono dei succhi per bambini, prendiamo i genitori con figli eh, da 3 a 5 anni e abbiamo quindi un pubblico che vada di 48.000 persone e aggiungiamo ulteriormente i genitori di una fascia d'età un po' più grande che vanno dai 6 agli 8 anni, vediamo se la copertura potenziale aumenta, e quindi arriviamo a 95.000 persone e ancora utilizziamo un'ulteriore fascia d'età che è quella che va dagli 8 ai 12 anni. Abbiamo quindi in questo caso creato un pubblico finale di circa 130.000 persone creando una intersezione tra le persone che sono, che hanno un interesse o nel cibo, nell'alimentazione, nel cibo biologico nell'alimentazione sana, ma che sono anche genitori di figli che si trovano in queste determinate fasce d'età. Quindi abbiamo cercato quindi di restringere il nostro pubblico compiendo questa uh, attività di profilazione utilizzando i parametri e aprendo più box nei quali inserire voci per cercare di compiere appunto le intersezioni. Quindi per ricapitolare, tutte le volte in cui inseriamo più elementi all'interno di un box non facciamo altro che andare a sommare persone che soddisfano almeno uno di quegli interessi. Se poi vogliamo restringere il pubblico dobbiamo oh, andare ad aprire un'ulteriore box e in questo caso andare ad inserire ulteriori elementi, anche qui quando inseriamo elementi all'interno dello stesso box si vanno a sommare. Perché vediamo che se andiamo a togliere per esempio adesso i genitori da 3 a 5 anni, il nostro pubblico da 130.000 persone molto probabilmente diminuirà, infatti andiamo a 94.000 persone. Quindi questo è il modo attraverso il quale noi possiamo compiere un ampliamento, un restringimento del pubblico. È importante sapere che se inseriamo più voci, il pubblico si ampia, se dobbiamo compiere delle intersezioni, dobbiamo aprire un'ulteriore stringa, un ulteriore blocco. Ma quali dati possiamo trovare all'interno del sistema di targetizzazione dettagliata? Abbiamo visto che possiamo scegliere le varie voci o utilizzando il motore di ricerca di Facebook e quindi inserendo qua per esempio le nostre keyword, eh, facciamo un esempio veloce, siamo d'estate. estate, ehm, in pieno luglio, oh, siamo interessati per esempio alla vendita di prodotti eh, per il mare, quindi andiamo a scrivere magari eh, la parola sub eh, e Facebook ci offre, eccola qua, subacque, immersione subacque eccetera, clicchiamo la parola immersione subacque, eh, poi ci viene in mente un'ulteriore parola, magari anche lo snorkeling, eh, iniziamo a scrivere Facebook stesso, vediamo che ci offre eh, tutta una serie di suggerimenti relativi alle parole che noi iniziamo a scrivere, quindi funziona un po' come un database interno, come un piccolo uh, motore che ricerca i dati presenti, oppure possiamo al contrario utilizzare il nostro uh, sistema di ricerca attraverso il dato sfoglia. Se eh, clicchiamo su sfoglia troviamo appunto le quattro macro aree presenti che sono quelle dei dati demografici, degli interessi e dei comportamenti. Possiamo andare ad aprirle per vedere che cosa c'è eh, dentro ognuna di queste per capire che cosa ci può essere utile. Se apriamo i dati demografici vediamo che abbiamo ulteriori eh, sottosezioni relative a istruzione, generazione, casa, avvenimenti importanti, I genitori li avevamo già visti. Vediamo per esempio in avvenimenti importanti cosa c'è c'è il compleanno, cioè sono le persone fidanzate da poco, uh, le persone fidanzate ufficialmente da poco, i novelli sposi, uh, troviamo chi ha appena ottenuto un nuovo lavoro e così via. Uh, chi ha effettuato un trasloco di recente, pensate per esempio se avete un'agenzia uh, immobiliare magari le persone che hanno effettuato un trasloco di, re di recente possono non esservi utili, quindi le dovrete escludere dal vostro pubblico perché magari hanno appena uh, trovato casa. Quindi all'interno dei dati demografici, ci troviamo tutti questi dati che possono esserci utili, per esempio sapere il livello di istruzione, eh, la scuola, il titolo di studio eh, eccetera. All'interno invece degli eh, interessi eh, che sicuramente il campo diciamo, più variegato eh, e che ricordiamo essere un campo da utilizzare con particolare attenzione perché sono disunti secondo quel sistema in base al quale ehm, tutte le nostre attività rappresentano appunto per Facebook dei dati tali da capire che cosa ci interessa, anche se poi effettivamente questo non è vero, uh, se vi ricordate nei video precedenti avevamo detto um, che all'interno degli interessi c'è sostanzialmente di tutto e che quindi vediamo che gli interessi sono suddivisi nel loro interno uh, per macro-categorie, per esempio cibo e commercio, industria, familiari relazioni, eccetera. eccetera. Se clicchiamo all'interno di una categoria ulteriori sottocategorie e così via. Ecco, diciamo che è un sistema eh, a cascata nel quale troviamo sostanzialmente di tutto. Eh, il consiglio che vi do è quello di utilizzarli ehm, e se eh, avete delle keyword particolari del vostro magari eh, settore eh, utilizzate queste, quelle parole piuttosto che rimanere genericamente su un interesse, ecco, cibo, bevande. Non è che se scriviamo bevande e, e abbiamo un'azienda che vuole proporre appunto come prima il succo di frutta eh, per i bambini abbiamo fatto la scelta vincente perché Facebook andrà effettivamente a trovare le persone interessate alle bevande no non è così ecco che i dati presenti all'interno della targetizzazione dettagliata devono essere ragionati e valutati per poter essere utilizzati al fine della creazione di un pubblico che sia valido e verosimilmente dovrebbero essere incrociati cioè incrociare interessi magari con dei comportamenti come abbiamo fatto prima le persone interessate al cibo biologico abbiamo visto ma che siano anche i genitori perché noi interessavano prodotti per bambini che possono essere eh, acquistati da genitori e che sicuramente attraggono dei genitori. Abbiamo poi la voce relativa ai comportamenti, eh, nelle quali troviamo anche qua uh, un insieme di voci, eh, per esempio le abitudini di acquisto, uh, oppure le affinità multiculturali, l'anniversario, cioè chi ha, ha compiuto anniversari eh, da poco, le persone incline alle attività digitali, gli espatriati, eh, gli utenti dei dispositivi mobili, insomma ehm, il mio consiglio è quello di andare a spulciare un po' dentro le varie voci eh, per capire che cosa siano e in che modo possono esserci utili poi nella scelta del nostro target dovremo ragionare innanzitutto facendoci le domande sul nostro cliente tipo chi è che comportamenti ha qual è il suo stile di vita che cosa gli piace che cosa fa normalmente o crea o cercare anche magari anche degli interessi eh, analoghi o simili quindi una volta che poi abbiamo selezionato, individuato il nostro pubblico attraverso il sistema di targetizzazione dettagliata e pensiamo magari che quel pubblico possa appunto essere utile per una nostra inserzione pubblicitaria, abbiamo anche la possibilità di andare a salvare questo pubblico perché magari se poi è un pubblico azzeccato un pubblico valido potremo automaticamente andarlo a recuperare quando andiamo magari a creare una nuova inserzione qua nella voce appunto usa un pubblico salvato.